nelle vostre classi, invitate dai vostri professori. Il tema di questa lezione è eh, come nasce eh, la scienza, quella che noi oggi chiamiamo scienza, come è nata. Eh? E dividerò la, eh, la lezione in due parti. La prima parte appunto eh, riguarderà eh, il tema di eh, quali le sue origini. Eh? Eh, quali le sue peculiarità eh? La seconda, nella seconda cercherò di eh, mettere in evidenza il contributo che Galileo ha dato alla nascita della scienza moderna eh, se si fosse in presenza io eh, cercherei di fare una lezione eh, coinvolgendo i studenti, i ragazzi Purtroppo questo non è possibile, eh, quindi spero che alla fine della lezione ci siano però delle domande, delle, delle interrogazioni su eh, quello, quello che ho detto. Allora, prima cosa fondamentale eh, che mi interessa molto, eh, qual è lo scopo della scienza, ieri ed oggi? Eh? È cambiata oppure, diciamo, il, la sua funzione, il suo ruolo è sempre stato lo stesso. Eh, se provo a rispondere a questa domanda, vi, vi devo dire che, eh, dalla, diciamo, dalla nascita di quella che oggi chiamiamo scienza moderna fino ad oggi, eh, la scienza ha mantenuto eh, fisso i suoi obiettivi. Cioè, la scienza ha il compito di unificare il mondo eh, di dare delle spiegazioni attraverso quelle che oggi chiameremmo delle equazioni fondamentali eh. è sempre stato questo il compito della scienza cioè eh, la scienza si trova di fronte a dei problemi e, eh, e tenta di risolverli eh, cercando di eh, far sì che eh, la spiegazione di tanti fenomeni vengano raggruppati, eh, si potrebbe dire ridotti, a un unico grande eh, fenomeno. Eh. Pensiamo a quello che stanno facendo oggi gli scienziati. Se voi andate in un laboratorio di fisica eh, negli Stati Uniti, in Giappone, in Cina, in Italia eh, in Europa eh, oggi si sta lavorando su due grandi temi eh. Eh, il primo tema che è lo sviluppo della, della relatività generale di Einstein eh. e quindi che, ehm, che riguarda dei macro fenomeni eh. le stelle le galassie no il il buco nero, eh, questo è il punto. Altri invece stanno lavorando su dei microfenomeni, cioè sulla meccanica quantistica, cioè come comprendere l'universo nelle scale più piccole, eh, dalle molecole agli atomi, alle particelle subatomiche. Qual è il punto eh, della ricerca oggi? Eh, di trovare delle leggi o se volete delle equazioni, che unificano oggetti grandi e oggetti piccoli, ovvero delle equazioni che riescono a comprendere oggetti piccoli e leggeri e oggetti grandi e pesanti. Ecco, la scienza si è sempre comportata così, cioè ha sempre cercato di trovare eh, delle leggi unificanti dei fenomeni. Eh. E anche, diciamo, l'inizio della scienza moderna ha questo, ha questo significato e lo vedremo. Eh. Là intanto eh, eh, iniziamo dal luogo dove nasce la scienza moderna. C'è un luogo particolare? Beh, direi che nasce eh, in Europa, non in una nazione particolare, ma in tante diverse nazioni. L'Italia, la Francia, l'Olanda, l'Inghilterra, la Germania. Quindi diciamo eh, che eh, possiamo dire che... Eh, il luogo di elezione della scienza moderna è eh, l'Europa nella sua totalità seconda domanda chi furono? Eh, quando? Eh, quando è nata? beh, è nata in un periodo eh, ben preciso eh possiamo dire che è nata tra il 1700, 1543 e, eh, e il 1704. Perché queste date? Eh? Perché queste date mh, così precise? Eh? Perché nel 1543 esce un'opera importante, e cioè un'opera di un astronomo polacco copernico che scrive, eh, proprio l'anno in cui morirà insomma, un'opera astronomica che è il Sulla rivoluzione dei corpi celesti e nel 1704 esce eh, un testo capitale per la scienza moderna e cioè L'ottica di Newton, eh. insomma l'avete già fatto probabilmente a fisica, no? il prisma, la luce bianca che non è eh, un colore eh, semplice ma è un colore invece che, eh, che contiene eh, a sua volta eh, diversi eh, altri colori, eh. quindi la scomposizione della luce. Ecco, grosso modo, eh, l'argomento di cui parlerò in questa lezione eh, è un argomento che riguarda un secolo e mezzo della nostra storia, eh, che va da Copernico a Newton. Chi furono i protagonisti? Beh, i protagonisti furono molti, ovviamente. Due ve li ho già nominati, uno che sta all'inizio della rivoluzione scientifica e l'altro che sta... Alla fine di questa rivoluzione scientifica, cioè Newton. Eh? Anche qui un polacco, eh? Eh, Niccolò Copernico, un inglese Newton. E nel mezzo ci stanno personalità appunto di grande rilievo come mh, Keplero, mh, di cui parleremo. Ovviamente Galileo. Ovviamente un altro grande. Forse l'avete conosciuto più a filosofia, se qualcuno di voi fa filosofia che a fisica eh, o a matematica, e cioè eh, Descartes, eh, beh, però Descartes eh, eh, è uno dei, dei grandi inventori dell'algebra, quindi, ma è, che lui chiamava geometria, ma che è eh, fondamentale, insomma, all'interno di questa eh, di questa nostra storia eh, che riguarda un secolo e mezzo poi ovviamente ne possiamo aggiungere eh, tantissimi, tantissimi altri insomma Huygens, eh, Tycho Brahe ma non voglio fare una lezione eh, nozionistica anche perché avrebbe poco senso quello che mi interessa invece sottolineare sono i concetti eh, che cosa cambia eh, in questo arco di tempo nell'Europa cambia una mentalità Cambia il nostro modo di vedere il mondo, cambia il nostro modo di eh, conoscere eh, il mondo esterno, i fenomeni esterni e eh, tutti ormai oggi consideriamo questo cambiamento come un cambiamento rivoluzionario. Eh? La nascita della scienza moderna segna eh, una eh, vera e propria rivoluzione scientifica. Cosa voglio dire con questo? Noi di solito siamo abituati a considerare il termine rivoluzione in riferimento alle rivoluzioni politiche, la rivoluzione inglese del Seicento, la rivoluzione francese, la rivoluzione russa, la rivoluzione cinese, quello che volete. Eh? E quindi però c'è una differenza: questa è una rivoluzione mentale essenzialmente, cioè è il nostro modo di eh, Abitare e di osservare il mondo che cambia. E quindi è una rivoluzione che avviene innanzitutto nei nostri quadri mentali. Eh, e naturalmente è una rivoluzione che riguarda non solo la, il nostro modo di eh, conoscere il mondo, il mondo naturale, la natura, ma anche, diciamo, mette in discussione eh, il posto, il ruolo. Eh, l'uomo ha nell'universo no? il nostro pianeta terra eh? oggi come, come mai eh, il nesso fra natura e uomo e la responsabilità che l'uomo ha nei confronti de della natura è quanto mai messa in discussione eh? beh insomma la nascita della scienza moderna che vuol dire anche la nascita delle scienze applicate che vuol dire anche la nascita della tecnologia e del modo come io posso eh, sfruttare o dominare la natura eh, ci fa vedere quanto è attuale il tema quindi anche qui quando parlo di scienza parlo di teoria ma nello stesso tempo parlo anche di applicazione pratica, di eh, cambiamento reale della natura. Beh, insomma, uno dei grandi filosofi eh, del tempo, e cioè in questo caso un inglese, che sicuramente avete studiato, o se non l'avete studiato lo studierete, Francis Bacon, è eh, un inglese, eh, siamo contemporaneo di Galileo quindi siamo tra la fine del Cinquecento e la prima metà del Seicento beh insomma eh, riteneva che la scienza faceva questo bellissimo esempio no? eh, domina la natura eh, come, eh, come si fa quando si torce la coda di un leone insomma no? l'uomo in quanto dominatore della natura Naturalmente quello che vi dico io oggi è, è, è vero, con tutti i rischi, che questo elemento di dominazione comporta. Eh, quando parliamo di un mondo eh, sostenibile, eh, beh, insomma, eh, ci interroghiamo anche su eh, quanto l'uomo può dominare la natura e quanto la natura a sua volta può eh, rivalersi come risposta alla nostra ehm, capacità di influire e a volte stravolgere eh, la natura. Ecco quindi siamo di fronte eh, a una rivoluzione mentale e ora cercherò di spiegare che come come come l'uomo è cambiato in questa rivoluzione mentale ma che riguarda la natura ma anche riguarda il rapporto uomo-natura dove nasce? in Europa ok in quali luoghi? anche qui eh, io faccio come il mestiere il mestiere dello storico eh, è uno dei compiti credo eh, che abbia la storia e, e chi fa questo mestiere è anche quello di eh, mettere in dubbio eh, e distruggere pregiudizi e stereotipi no? eh, la, la scienza moderna non nasce ad esempio eh, nelle università anzi Spesso, spessissimo, le nuove idee scientifiche nascono fuori da quella che era considerata e anche oggi è considerata tradizionalmente come il luogo del sapere. Eh? Eh, la gran parte dei nostri eh, protagonisti, eh, da Galileo a Cartesio a Keplero, eh, Cercano di non insegnare nell'università o se ci insegnano, come Galileo insegna a Padova per ben 18 anni, fanno di tutto per uscire dall'università. E Allora uno si chiede, insomma voi ragazzi mi potreste chiedere, ma come? Eh, perché questa frattura, perché questa distanza, questo conflitto tra eh, il nuovo sapere scientifico e... Eh, il sapere eh, universitario beh è semplice è molto semplice da dire eh, l'insegnamento universitario spesso in quegli anni in quelle decine di anni eh, di cui ci stiamo occupando è un sapere eh, tradizionalista è un, è un sapere ehm, in qualche modo ehm, che guarda più al passato che al presente o al futuro Insomma, si insegna Aristotele, si insegna la fisica di Aristotele, si insegna l'astronomia, eh, la cosmologia di Aristotele, si insegna Ptolomeo. Eh? Ovvero, eh, gli studenti che andavano allora all'università eh, avevano un sapere e un bagaglio culturale eh, dove, per esempio, eh, moltissime idee nuove che circolavano nelle città e in altri contesti eh, non erano inseriti nei programmi e eh, nei manuali scolastici eh. è come se oggi eh, diciamo eh, uno studente eh, va eh, non so, a fisica eh, all'università fisica e non studiasse la relatività generale o la relatività speciale di Einstein oppure non studiasse, eh, se facesse biologia, eh, la selezione naturale eh, di Charles Darwin. Eh. Ecco, insomma, ci troviamo di fronte a uno scarto tra un sapere che cresce e che si pone delle domande nuove e il sapere universitario che è ingessato, che è chiuso, che è legato a una tradizione, diciamo, ormai, ormai secolare, no? Eh, non a caso che Galileo farà di tutto per, eh, per non insegnare all'università, farà di tutto per lasciare Padova, Venezia, e tornare eh, nella, sua, nella sua Toscana, nella sua Firenze, insomma, eh. Perché? Perché il, quel tipo di insegnamento non lo, non lo interessava, era mille miglia lontano dal, dalle sue ricerche scientifiche, dalle ricerche scientifiche che lui stava eh, realizzando. Chiaro? C'è la chat, eh? potete intervenire e anche fare delle, delle domande eh, su questa mio primo inizio di lezione. È chiaro questo inizio? Quali sono le domande fondamentali mm, che, eh, che si pongono gli scienziati? Eh? La parola scienziato poi è una parola che arriva dopo, nell'Ottocento. Chiamiamoli filosofi della natura. Eh? Galileo è un filosofo della natura. Keplero idem, Cartesio... Ma... Al di là del, delle parole, quali erano le domande fondamentali che si ponevano i, i filosofi nuovi eh, eh, del tempo? Erano essenzialmente due. Ed erano eh, due domande, una che aveva a che vedere con l'astronomia, la cosmologia, e l'altra che aveva invece a che vedere, si direbbe noi oggi, con la fisica. Quindi una domanda aveva a che vedere con i fenomeni celesti e l'altra con i fenomeni terrestri. Eh, la prima domanda che io qui eh, sinteticamente vi, vi scrivo è, è di questo tipo. No? La domanda che si stavano ponendo allora gli astronomi eh, tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento era una, eh? cioè come dire il progetto di ricerca su cui loro stavano lavorando eh, in maniera separata in tutta Europa era una e una soltanto, eh? ed è questa. Eh, in latino allora si diceva a quomo ventur il planeta. Eh? Cioè da che cosa sono mossi i pianeti? Perché i pianeti si muovono in maniera eh, costante? Eh? Loro pensavano appunto di moto circolare attorno a un'orbita circolare. Eh? E... Qual è la causa? Eh? Qual è la causa del moto dei pianeti? L'altra domanda che riguarda invece i fenomeni terrestri, i fenomeni fisici, i fenomeni naturali, era invece di un altro tipo. Ed era questo. Perché i corpi cadono? Se io lascio cadere un grave, una pietra, qual è la ragione? Quali sono le cause? Perché un corpo cade a terra? Eh, sono delle domande semplici? Beh, li, direi di più, sono semplicissime, però sono, diciamo, delle domande eh, fondamentali, perché una riguarda il moto dei pianeti e l'altra riguarda eh, la legge della caduta, dei gravi. Quindi la prima grande rivoluzione scientifica affronta questi due grandi problemi. Perché dico, eh, sono questi i problemi su cui i laboratori di ricerca del tempo eh, stavano, stavano lavorando? Iniziamo dal primo. Eh, perché fino a quel tempo metà 500 fine 500 eh, si pensava che i corpi si muovessero di moto circolare uniforme e mh, tutti credevano gli astronomi del tempo eh, che eh, i, i corpi si muovevano in maniera costante di moto circolare uniforme eh, in qualche modo eh, perché erano inseriti in delle sfere solide e cristalline. Hello. Pronto. Pronto? Eh, ci siete? Ogni tanto sento una voce. Ok, allora eh, c'era una, una bellissima metafora che spiegava eh, tradizionalmente il moto dei pianeti. I pianeti sono come nodi in una tavola. Eh? Avete presente i nodi? che ci sono se noi tagliamo il legno no? ecco, i pianeti che cosa sono? sono come nodi eh, all'interno di una tavola ovvero di una sfera solida e cristallina che gira eh, perennemente eh, circolarmente attorno alla Terra eh? quindi diciamo la cosmologia prevalente eh, alla fine del Cinquecento era una a cosmologia ovviamente tolemaica, no, dove c'è un unico centro, la terra che è un corpo pigro pesantissimo e che non può che stare, quindi al centro dell'universo, che è un universo finito, ovviamente, racchiuso dal cielo delle stelle fisse e i pianeti che cosa sono? Eh, i pianeti quelli allora conosciuti, insomma. I pianeti eh, sono come mh, delle, eh, dei nodi in una tavola eh? si muovono perché c'è una sfera solida che li fa muovere attorno alla, alla terra ecco quindi eh, il problema qual è? il problema è che verso la fine del Cinquecento ci sono dei fenomeni, che, eh, dei fenomeni fisici e quindi come dire dei fatti che rendono sempre più eh, dubbiosa questa spiegazione. Verso la metà del Cinquecento eh, in cielo appaiono, per esempio, delle comete e delle supernove. Eh, C'è cioè una famosa eh, supernova, cioè queste... Che noi oggi chiamiamo delle stelle che sono così vicine, che esplodono a un certo punto, eh, avviene una specie di reazione termonucleare e producono un bagliore intensissimo a tal punto da essere visto anche dalla Terra. Mm. Queste sono le supernove. Eh. In gran parte, appunto, è, è, è le, come dire... Eh, si parla anche di stelle, eh, stelle doppie che sono così vicine che a un certo punto esplodono. Mm. Le comete, lo sappiamo tutto, sono dei corpi di ghiaccio che eh, a un certo punto sono dei residui eh, materiali che eh, hanno questa, però, di caratteristica, no? cioè gli astronomi del tempo osservavano che c'erano dei punti luminosi che si spostavano tra una sfera l'altra tra Venere e il Sole per esempio eh, e quindi il, le comete mettevano in discussione profondamente il tema delle orbite, delle orbi solidi, eh? come fanno se sono solidi a transitare da una sfera ad un'altra queste comete? come fanno a bucare, questa era la domanda, questo era il problema che si ponevano gli astronomi del tempo, come fanno questi corpi a bucare i cieli, se i cieli sono solidi, solidi? E, e quindi ecco la prima eh, grande eh, distruzione, eh. la distruzione cioè di un mondo solido e cristallino eh, dovuto a un grande astronomo del tempo eh, danese eh, che si chiamava Tycho Brahe mh? il quale a un certo punto si rende conto che invece i, i, i pianeti si muovono in un cielo aereo diciamo fluido eh, e anche lui usava una bellissima metafora come gli uccelli eh, ruotano come gli uccelli si muovono nel cielo però sono uccelli particolari, eh? perché non cadono, perché si muovono sempre perennemente e costantemente alla stessa velocità, perché hanno un'anima, non dobbiamo dimenticarci che la nostra idea di razionalità è tale, ma è molto diversa dall'idea di razionalità che c'era nel 5 e 600, quindi come dire, sono degli uccelli eh, autotelecomandati che hanno un'anima e quindi che si muovono, attorno alla Terra da che cosa sono mossi i pianeti? Eh, questo è il grande problema eh? è il grande problema che affronterà che affronteranno due grandi eh, astronomi del tempo Keplero eh? e Galileo eh? bisogna arrivare a loro siamo nel 1609, 1610, eh? è in questo periodo che eh, due astronomi, attenzione, copernicani, eh, e quindi che credevano che al centro dell'universo ci fosse il Sole immobile, non la Terra, e che la Terra fosse un pianeta come gli altri. Eh? Quindi, come dire, questo grande problema di ricerca da che cosa sono mossi i pianeti eh, trova una prima grande soluzione eh, da parte di questi due grandi astronomi che sono eh, un tedesco luterano eh, e oh, un italiano eh, cattolico credente però ebbe non pochi problemi e le vedremo semmai che la sua idea di eh, religiosità è un'idea molto diversa dalla religiosità allora diffusa eh, nell'Europa tra fine Cinquecento e Seicento. Eh, butto là solo un'idea e poi semmai ne riparliamo in sede di discussione. Certamente il Dio di Galileo, come anche il Dio di Kepler, è un Dio geometra, è un Dio matematico, è un Dio che ha costruito il mondo usando dei caratteri matematici e delle forme geometriche che eh è un Dio molto diverso dal Dio eh, cattolico o anche luterano nel periodo della riforma e della controriforma. Ma mi fermo qui, perché questo ora non è argomento di discussione, semmai se siete incuriositi su questo ne riparliamo dopo. Veniamo alla seconda domanda, eh? alla domanda invece non cosmologica, non astronomica, ma fisica. Eh? Perché i corpi cadono? Eh, questa è una bellissima domanda. Eh, fino a quel momento cioè fino a metà leggendo i libri di Aristotele ma non solo di Aristotele ma insomma tutta la scienza medievale era indubbiamente d'accordo su un punto i corpi cadono perché sono pesanti beh con di voi mi potrebbe dire è eh certo è vero no? che sono pesanti beh, No, non è vero, assolutamente. I corpi cadono non perché sono pesanti, ma perché c'è una forza esterna che li attira. Eh? I corpi cadono eh, perché, appunto, non perché c'è una forza interna che li fa cadere, ma perché c'è una forza esterna, la gravitazione universale, che li fa cadere. Eh, sembra semplice oggi sembra banale quello che sto per dire ma è una grande rivoluzione eh, pensare che i corpi cadono non perché sono pesanti ma perché c'è qualcosa dall'esterno che attrae quella loro massa eh. pensateci un attimo pensate che non è affatto banale quello che sto che, che vi ho appena detto e che si ricollega ad un altro aspetto fondamentale uno dei caratteri fondamentali della scienza ma della scienza di ieri ma anche della sì. scienza di oggi è una soltanto mm. eh. e lo scrivo così eh, eh se c'è cioè un errore ovviamente, se c'è una cosa che ha sempre eh, distinto il pensiero scientifico è eh, il suo andare contro il senso comune. Per questo parlo di rivoluzione intellettuale, per questo parlo di una rivoluzione eh, che in primo luogo deve avvenire nella nostra mente, eh. Che voglio dire con questo? Voglio dire che eh, per cogliere la verità di un fenomeno, per poter esprimere un giudizio di verità su un fenomeno, spesso, anzi quasi sempre, io devo andare contro eh, quello che, che appare più evidente, quello che appare più, mh, più comune, eh? insomma niente è come appare eh? niente è come appare questo è forse diciamo si potrebbe dire quasi l'incipit che quando parliamo di scienza dobbiamo sempre mettere no? cioè eh, la scienza nasce contro il senso comune eh, perché dico questo? beh perché la fiamma va in alto perché è leggera diceva Aristotele eh, eh, questo è il senso comune perché la scienza aristotelica è, è, è rimasta all'apice della, uh, uh, della cultura per duemila anni? Per duemila anni Aristotele è stato uh, il punto di riferimento, la fisica di Aristotele, il punto di riferimento della cultura universitaria, scientifica, dotta del tempo. Eh. Perché? Perché c'è questa commistione tra, la sua, tra il suo sistema fisico e il senso comune. Eh. I corpi cadono perché sono pesanti, la fiamma è leggera perché contiene dentro di sé la qualità della leggerezza. Un corpo si muove perché è spinto da un altro corpo perché c'è una forza che fa muovere un corpo. Eh, se io tolgo quella forza, il corpo si ferma. Eh, anche questa è una eh, conclusione che oggi noi consideriamo profondamente sbagliata. Eh, noi sappiamo che non è affatto vero che i corpi si muovono, che tutti i corpi si muovono perché sono mossi da una forza. Noi sappiamo questo perché noi conosciamo la legge del principio di inerzia. Badate una delle leggi fondamentali della nascita della scienza moderna. È una delle cose che abbiamo tutti studiato, che voi avete studiato eh, a fisica: cioè il principio inerzia, il principio di movimento. No? Eh, beh, insomma, che è una delle grandi eh, conquiste del pensiero. Galileiano, ma soprattutto cartesiano, eh? Galileo pensava che un corpo si potesse muovere eh? e, e potesse in maniera indefinita muoversi, un corpo che si muove di moto, lui riteneva circolare e uniforme, sbagliando. Eh? Naturalmente il moto inerziale è un moto, eh, è un moto invece che avviene. In, in senso rettilineo la vera definizione del moto inerziale è stata data non da Galileo ma da Cartesio il primo che appunto eh, riconobbe questa questa grande sconvolgente verità che va contro appunto il senso il senso comune ci siamo ogni tanto scrivetemi qualcosa eh perché altrimenti mettetemi nei miei panni io sto facendo una lezione vedo, vedo voi un piccolo cartellino non so se ci siete, se seguite o meno vabbè, insomma un po' di solidarietà in questo caso con chi sta facendo una lezione in, in, in una situazione non certo, non certo semplice torniamo un attimo alla, a quel periodo allora eh, torniamo un attimo al, a Galileo e Kepler. Eh. Ho terminato la prima parte cercando di spiegarvi eh, in maniera spero comprensibile come nasce la scienza moderna, quali sono i problemi che si porta dietro eh. e, e, e ora però vengo, vengo, al, vengo a Galileo eh, e non posso non venire a Galileo. E, Vengo a Galileo, eh, non so se condivido oh, ditemi se, se vedete qualcosa, scrivetemelo eh, se ho condiviso bene oppure no. In questo momento voi dovreste vedere un telescopio e eh, dovreste vedere anche eh, un'opera, eh, l'opera che ha reso Galileo. Eh, importante a livello internazionale a livello europeo e cioè eh, questa piccola operetta che lui pubblica nel 1610 e in cui eh, per la prima volta vede un nuovo cielo eh, vede un nuovo mondo insomma mm. eh. Perché questo? perché la nuova scienza nasce eh, in primo luogo nei cieli? E perché mm, i nostri sensi, di nuovo si torna lì, no? perché i nostri sensi non sono sufficienti a cogliere la verità del mondo? Eh, perché noi non siamo accomodati, eh, questa è una concezione profondamente eh, poi i vostri professori ve lo spiegheranno ovviamente: antifinalistiche anti e eh? ora io non posso spiegarvi tutto ragazzi però eh, i professori che ci sono poi eh, spero che ritornino su questa mia chiacchierata e, e, e, e li pregherei proprio di affrontare questo tema cioè la scoperta del telescopio che è una scoperta olandese, eh, intanto, fatta da degli artigiani in Olanda e non da Galileo, ma diciamo la trasformazione di un, uno strumento che poteva essere mh, bah, di tre, 5 ingrandimenti e quindi al limite solo come uso eh, per fini militari, quindi la trasformazione di una, uno strumento militare in strumento scientifico avviene grazie a Galileo è Galileo che rende il telescopio olandese un telescopio eh, per osservare, osservare la luna e osservare i cieli eh. e quindi il passaggio da 5-6 ingrandimenti a 20-30 ingrandimenti Galileo in questi anni diventa un grandissimo artigiano è lui che simola le lenti, è lui che eh, costruisce eh, il telescopio come strumento, come strumento scientifico ecco però mi interessa diciamo l'implicazione se volete filosofica che c'è dietro no? cioè come dire ehm, è che nel 1610 eh, si capisce che per cogliere la verità del mondo e quindi cogliere per esempio eh, un fatto straordinario cioè che la luna è montuosa per esempio come la terra, i nostri sensi non erano sufficienti né? E questo che voleva dire guardate che è una considerazione che ha un rilievo eh, importantissimo questa. cioè fino a quel periodo si pensava che il mondo fosse fatto in qualche modo a immagine dell'uomo che noi avessimo una funzione conoscitiva eh, superiore a qualunque altro essere vivente L'uscita del Siderius Nuncius di Galileo ci dimostra che questo non è vero, che per cogliere la verità noi abbiamo bisogno, come dire, di una protesi, eh, di uno strumento. E quindi che i nostri sensi da sole, forse, anzi assolutamente non bastano. No? Qual è il ruolo del telescopio? Non tanto di rendere più chiare e più evidenti le cose lontane, questo poteva essere il telescopio olandese, ma il telescopio di Galileo aveva un altro significato, cioè rendere visibili le cose invisibili. 1610, eh? quindi eh, grande... È l'inizio della modernità, è uno dei grandi inizi della modernità, è l'anno zero della modernità. Quelle che vedete sono immagini eh, che ha disegnato lo stesso Galileo. Galileo, oltre a essere un artigiano, oltre a essere un filosofo, oltre a essere un matematico, e un fisico, era anche un eccellente disegnatore. E badate, non era affatto semplice disegnare eh, la luna, perché in quel telescopio io ne vedevo, eh, ne vedevo solo una parte, un quarto, poi un altro quarto, un altro quarto, un altro quarto e quindi per arrivare a un 360 gradi dovevo allontanarmi e, e guardare più volte eh, dal, mio, dal mio obiettivo. Quindi una costruzione anche da un punto di vista grafico, da un punto di vista artistico, veramente eccellente. Beh, insomma, voglio dire, eh, qual è l'altra grande eh, scoperta che fa Galileo nel, in questo testo piccolissimo? Eh, sono una ventina di pagine, anche questo è importante. Anche questo ci fa capire che assomiglia più a un report eh, scientifico di oggi che non ai trattati eh, ponderosi dei fisici e eh, del tempo. Insomma, era un libro... È vero che era scritto in latino ma badate in cui ciò che contava erano soprattutto le immagini cioè per la prima volta il cielo eh, e i pianeti potevano essere visti eh. e questa era la prima volta era una cosa sconvolgente eh. e la modernità sta, di questo piccolo testo sta nel fatto che diciamo sono le immagini che contano ehm, rispetto anche a quello che eh, c'era scritto eh. quale implicazioni aveva la scoperta dei satelliti di gioco era forse una dimostrazione della cosmologia copernicana no niente affatto però diciamo c'era un avvicinarsi a questa idea eh, cioè c'era la distruzione di una mh, verità che fino a quel momento era incrollabile e cioè che esistesse un unico centro nel mondo e cioè questo centro era la Terra. La Luna era il satellite della, della Terra e tutti gli altri pianeti, compreso il Sole, giravano attorno alla Terra. Ecco, l'osservare i satelliti di Giove rompe questa certezza, o comunque fa entrare un dubbio fortissimo. Perché dico questo? Perché con la scoperta dei satelliti si dimostra che esiste un pianeta, in questo caso Giove, che ha, come la Terra, le sue lune, ha dei suoi satelliti che gli girano attorno. E questo che significato aveva? Eh beh, insomma, eh, facciamo una comparazione. Eh? Eh, se, la, se Giove è un pianeta e attorno al quale girano delle lune chi può escludere che anche la Terra sia un pianeta attorno al quale gira la sua luna eh? vedete da un punto di vista logico come l'argomentazione si approssimava verso un tipo di spiegazione copernicana eh? o comunque metteva in forte dubbio l'idea della centralità e dell'immobilità della Terra. Poi eh, l'altra grande scoperta eh, che eh, il telescopio diventa ingrandimento, riesce a fare, è, eh, avviene nella Via Lattea. Eh, nella Via Lattea Galileo riesce a vedere che la Via Lattea non è quello che fino a quel tempo si considerava una parte più densa del cielo, perché da Aristotele in poi eh, come si spiegava questa parte cerulea, eh, diversa, questa striscia um, più biancastra uh, del cielo? Eh, veniva spiegata semplicemente come diciamo, una parte più densa eh, rispetto all'altra telescopio di Galileo fa scoprire invece che non si tratta di una parte più densa, ma che questo colore, diciamo ceruleo e biancastro, è dato dalla presenza di un numero eh, altissimo, numerosissimo di, di stelle. Eh, ecco, quindi questa è l'osservazione della costellazione delle Pleiadi. Alla vostra destra l'immagine e la descrizione che ne dà Galileo, dall'altra parte è l'immagine che eh, Hubble eh, ci ha fatto conoscere eh, decine di anni fa, insomma. Eh, e anche su questo c'è un, una riflessione, eh, e qui mi rivolgo ovviamente agli insegnanti, non tanto di fisica, ma di filosofia. Eh, quando si parla di Galileo si parla di intersezione, di interdisciplinarità e non può essere così, no? Ovviamente. Eh, C'è il Galileo del processo e quindi ecco l'insegnante di storia deve spiegare cosa ha significato la condanna di Galileo per, per l'Italia. Eh? Sicuramente ha segnato una un, un, arretratezza da un punto di vista scientifico perché bloccare il sistema eliocentrico. E eh, mai dimenticare che il libro di Galileo, il dialogo, resterà all'indice dei libri proibiti fino al 1835, tanto per, per essere chiari. Eh. Quindi diciamo, Galileo è veramente interdisciplinare per questo, perché chi ne parlerà, di, chi affronterà il tema della storia, della storia di questo nostro paese, deve affrontare il tema della condanna, perché quella condanna ha avuto un ruolo di limitazione della ricerca scientifica e l'allontanamento dell'Italia per almeno un secolo un secolo e mezzo dal resto di Europa insomma eh, l'Italia in cui nasce Galileo che era a uno dei livelli più alti della scienza nel periodo rinascimentale primi del seicento poi eh, per il blocco e per il divieto di leggere i testi copernicani eh, fa un passo indietro notevole insomma, no? uh, ovviamente eh, i professori di fisica eh, non possono non affrontare Galileo ma anche diciamo i, i professori di filosofia questa immagine, eh, quest immagine è un'immagine che eh, potrebbe essere commentata da chi si occupa di filosofia, perché? Eh, perché se uno legge il testo di Galileo dice eh, ecco per la prima volta, io vi faccio vedere come la Via Lattera è un insieme, attenzione, è una congerie quasi infinita di stelle eh, e, e qui quella, la parola che conta, la parola che, che è una spia del significato filosofico è proprio quell'avverbio quasi. Eh, e eh beh, insomma, eh, Galileo sarà sempre molto cauto quando dovrà parlare di infinità del mondo, di infinità dell'universo, e, e il motivo era molto semplice. Questo è un testo del 1610, ma dieci anni prima un altro grande filosofo italiano aveva fatto una brutta fine affrontando anche il tema dell'infinità dell'universo ovviamente mi riferisco a Giordano Bruno che il 17 febbraio del 1600 viene bruciato vivo in Campo dei Fiori a Roma eh. beh insomma eh, era sempre bene essere cauti e prudenti e Galileo lo fu eh. Eh, non affrontò mai il tema dell'infinità dell'universo ma è ovvio che non lo affrontò mai eh. perché? Perché l'ombra di Bruno gravava ancora fortemente sulla cultura italiana eh, del tempo bene queste eh, novità celesti sono eh, novità sconvolgenti che cambiano veramente il nostro modo di, di vedere il cosmo eh? e, e sono anni di intensissimo lavoro da parte di Galileo eh? eh, proprio eh, siamo nell'11, nel 12, eh? fa una grandissima scoperta, cioè scoperta che, che anche Venere, che il pianeta Venere ha le fasi. Eh? E quindi che cosa vuol dire quando un pianeta ha le fasi? Beh, eh, vuol dire che si muove attorno al Sole. Eh? La scoperta delle fasi di Venere è sicuramente il campanello mortuario, il funerale di Tolomè. Beh, la concezione, la cosmologia copernicana è, è una concezione che eh, eh, non è più sostenibile dopo la scoperta eh, di, eh, delle fasi di Venere. Eh. Mi avvia alla conclusione, troppi sono i temi eh, che, che potremmo affrontare. La scoperta di Saturno, vedete, eh, il, il telescopio ancora incerto il 30 luglio del 1610 e poi un una visione che è sempre più vicina a quella che noi conosciamo uh, Galileo non riuscirà a parlare di a anelli di Saturno sarà Huygens nella seconda metà del Seicento a parlarne però vedete come si avvicina e come lui chiamava Saturno un pianeta tricorporeo vedete la prima immagine del 30 luglio che sembra una specie di Dumbo con degli orecchioni intorno insomma. però si avvicina molto e poi la grande scoperta, sicuramente eh, quella che da un punto di vista filosofico anche ha un rilievo importantissimo. Cioè il sole, e cioè eh, il simbolo della presenza della divinità nel mondo, è corruttibile. Eh? È un corpo che brucia, dirà Galileo nel suo testo sulle macchie solari. Eh? E anche qui è il paragone che poi avviene con la luna. La luna che cos'è? La luna è un corpo che ha le montagne come il nostro. E il sole che cos'è? Il sole è un corpo che appunto brucia e appunto eh, questa cenere, questo, eh, queste punte di, di nero eh, sono, le, so, sono le stesse fenomeni che avviene nella combustione. Galileo da eh, professore dell'Università di Padova nel giro di due o tre anni diventa eh, il più importante, il più famoso astronomo del, del tempo. Il telescopio diventa oggetto artistico, diventa un gadget, diventa uno strumento alla moda dove tutti, e quando dico tutti parlo di principi, parlo di re, parlo di ambasciatori, parlo di nunzi apostolici anche, eh? hanno bisogno di possederlo, diventa cioè uno strumento alla moda, eh? uno strumento alla moda come appunto, ora eh, non riesco più ad andare avanti, fatto della confusione ragazzi, che si deve fare? Eccolo, quando è che una, la scienza diventa patrimonio di tutti? Quando eh, i temi scientifici diventano eh, materia letteraria, diventano materia artistica. Vedete la posizione eh, del piccolo putto all'interno di questo dipinto importante di uno dei grandi attori, eh, pittori del tempo no? e cioè Jan Bruegel eh, siamo nel 1621 eh? e che cosa c'è? Aria appunto eh, è posta al centro del quadro proprio in bella vista vedete la donna eh? su una nuvola nella mano sinistra tiene una scintillante sfera armillare e nell'altra un pappagallo eh ma lì accanto c'è un putto che punta il telescopio verso i carri di Giove eh e questo è il successo, è il successo della scienza e che si vede anche da questa parte del quadro eh, alla destra anche qui ci sono dei piccoli angioletti, dei piccoli putti che eh, giocano con degli strumenti scientifici eh? vedete quanto la scienza eh, eh, diventa di moda no? bussole, archipenzoli, eh, eh, piccoli, piccoli strumenti, eh, quadranti, compassi, eh? Eh, di nuovo eh, il telescopio è al centro. Vedete, tutti desiderano avere questo strumento alla moda. Eh? Eh beh, e poi eh, arriviamo forse al quadro che, più di ogni altro, rappresenta il, la, la vittoria della. Eh, astronomia telescopica, la vittoria quindi della, di Galileo come costruttore di un nuovo modo di vedere il mondo. Questa, se andate a Roma una volta, se possiamo finalmente muoverci, speriamo presto di tornare a una normalità eh, con maggiore capacità di, di riflessione su quello che è successo. Eh, Andate a Santa Maria Maggiore, nella Cappella Paolina, e lì vedete una cosa meravigliosa. Siamo in un affresco, eh? siamo proprio negli anni in cui il telescopio eh, è, è uno strumento di grido. Vedete, vedete questa vergine che sta sulla luna, e che tipo di luna è? E beh, È una luna eh, bucherellata, è una luna appunto eh, fisicamente simile, eh, simile alla Terra chiudo, eh? troppe sarebbero le cose da dire, non voglio annoiarvi, perché eh, questo avviene tutto nel giro di pochi anni, tra il 1610 e il 1610, tutto il mondo parla di Galileo, ma è qui arriva il problema, è che eh, Galileo fa paura, ovviamente. Eh? Questa è una dichiarazione di quello che oggi potremmo definire un rettore di un'università, in quel caso è il rettore dell'Università di Pisa e nel 1616 sentite che cosa scrive di Galileo l'opinione del Copernico e del Galileo distruggono tutta la filosofia, molta teologia, levano, tolgono l'astrologia e gli influssi e fanno stravaganti conseguenze, pareggiando la terra alle stelle, ai cieli e tal. Ecco, è un campanello d'allarme, è un campanello che poi porterà nel 1633 alla umiliante abiura di Galileo, si dovrà appunto eh, inginocchiare e di fronte al potere politico della Chiesa del Tempo dovrà negare tutte le verità che aveva scoperto fino allora. Grazie a tutti, io ho finito.